Ciao a tutti e benvenuti. In questo tutorial osserviamo un semplice circuito da realizzare con un foglio di carta e un foglio di alluminio insieme a un LED e le batterie necessarie per alimentarlo. Basterà ripiegare per creare un piccolo interruttore il foglio di carta e premendo vedremo accendere il nostro LED. Per questo tutorial è tutto, auguro a ognuno di voi buon lavoro.